Eccoci qua, buongiorno a tutti, un altro video dell'Innersight questa volta siamo a Est di Venzone, nella Val Venzonassa per l'appunto questo è il plan di Frassin e questo è il ricovero Malga Frassin che ricordiamo tutti sulla mappa tabacco è segnato come un ricovero aperto non saremo troppo a valutare questo video perché la mia menzione alla mappa è voluta Perché? ricovero non è aperto da quello che abbiamo visto da quello che si può vedere è composto in due blocchi una entrata è questa l'altra entrata è dietro ovviamente martina ci sono dei caminetti e, e, e delle strutture atte al pernottamento ma è totalmente chiuso facciamo un giro rapido intorno ovviamente non è che è stato chiuso oggi o qualcosa di, di, di simile, qui non ci mette piede, occhio, non ci mette piede nessuno da parecchio tempo, la vegetazione ha veramente anni d'accordo di crescita, Stiamo facendo un rapido giro, qua ci sono ragnatele vecchissime, escrementi di ghiro e altri animali dappertutto, Stiamo distruggendo veramente il lavoro di questi poveri ragni, e qui arriviamo ad un'altra prova che il ricovero era utilizzato ma adesso non lo è più, qui c'è la cisterna dell'acqua piovana ed è vuota, totalmente vuota e scollegata anche, qui c'è il collegamento, quindi totalmente in disuso. Facciamo un giro attorno, magari vediamo se c'è qualche altra entrata. Ne dubito fortemente Attenzione alle pietre Andiamo Niente, qua si torna al punto di partenza Eccoci qua di nuovo Quindi, che cosa poter dire sul trussing? Probabilmente i criteri potrebbero anche essere stati rispettati La cisterna c'è, c'è un caminetto, cose così eccetera eccetera locale per dormire c'è e quant'altro, ristoro non possiamo saperlo però purtroppo il rifugio è chiuso e noi valutiamo i punti d'appoggio e il frassin come punto d'appoggio vale zero quindi eh, badate bene, questo posto non può essere utilizzato in nessun modo totalmente insufficiente eh. e questo è quanto?